I materiali di stampa hanno dovuto ricostruire tutto, è stato molto divertente. E a questo proposito, io vorrei dire: questo è un paese veramente che ha tante cose che non vanno. Una di queste è la mancanza di curiosità. Io vedo Pippo girare l'Italia da anni, da solo, col suo zainetto. Chi è qui lo sa, se l'è visto arrivare alle stazioni dove andiamo a prenderlo, dove lo portiamo nei circoli, dove lo portiamo in platea è molto più importanti, col suo zaino, spesso con i libri per fare un po' di raccolta fondi e la campagna nostra è questa non ci sono auto blu non ci sono jet privati non ci sono personaggi che finanziano fondazioni strane è una campagna che abbiamo fatto veramente così poco fa noi abbiamo superato gli 80.000 euro raccolti guardate che tenendo una media di 100 euro a cranio raccogliere 80.000 euro è tantissimo io sono anche commosso nel dirvelo abbiamo messo assieme un sacco di competenze ma soprattutto ci siamo divertiti, ci stiamo divertendo, quando abbiamo fatto il video su Morpheus, secondo me era, era notiziabile, come dicono alcuni, il, la campagna sull'Ulivo, la campagna cover, era divertente, era, è stato anche divertente vedere certi dirigenti che su Facebook impazzivano dicendo no c'è un complotto, il ritorno, del. no non c'era nessun complotto, era talmente evidente che l'unico candidato veramente ispirato all'Ulivo era Civati, che secondo me no, come dire, era abbastanza automatico. Una cosa che vi voglio dire e di cui sono molto fiero, noi non abbiamo fatto campagne contro, io sono molto fiero di questa cosa, non abbiamo fatto la campagna contro nessuno, non l'abbiamo fatta noi e per quel che mi riguarda personalmente so che qualcuno pensava avremmo fatto il contrario, io sono particolarmente fiero del fatto di averlo smentito e soprattutto non abbiamo, non abbiamo fatto neanche i furbi, cioè non abbiamo creato gruppi esterni segreti che facevano le campagne contro per conto nostro, non le abbiamo fatte queste cose qua. E siamo contenti anche del fatto che anche degli altri possiamo dire che hanno fatto delle belle campagne, meno belle delle nostre purtroppo, è più costose, ma comunque delle belle campagne. Eh, vogliamo anche trasmettere la sensazione di una comunità, di persone che si trovano, che si riconoscono, che si incontrano, sono persone che conosciamo, che stimiamo, con cui magari avremmo fatto campagna assieme o con cui magari faremo campagna assieme. E mandiamo loro un grande saluto, li ringraziamo per tutto il contributo che danno al PD, perché questa campagna fa bene a tutto il PD. Ora, però la mancanza di curiosità, dicevo, eh, è, un, è un male cronico, secondo me il candidato che gira da solo, che consuma le suole, che veramente non è, non è appoggiato da nessuno e rischia di fare il risultato più sorprendente di tutti, insomma possibile che non ci sia nessuno che abbia voglia di raccontare questa cosa, è strano. E allora noi abbiamo iniziato a inventarci delle, delle piccole cose, quelle che potevamo, potevamo permetterci. Eh, Alcune ce le racconteranno dopo, c'è Ellie che vi parlerà dello stra, del suo straordinario attivismo, c'è Giovanni Diamanti che ci racconterà il porta a porta come fanno negli Stati Uniti e che il PD non ha, ma, non ha mai fatto, il porta a porta che ogni tanto vagheggiamo. Noi lo stiamo facendo in questi, in questi giorni. E poi un'altra cosa, e chiedo quindi alla regia a tal proposito di abbassare le luci, eh, anche quella in fondo, esatto. Vi avviso prima, adesso succede una cosa un po' strana, un po' il rituale. arriva Pippo, sapete Pippo Civati, arriva, adesso lo chiamo e lui arriva, però fa una cosa, poi esce, e poi tornerà per il suo discorso vero e proprio. Ci siamo inventati questo, chiedo anche agli spingitori di primarie e di tavoli di arrivare sul, sul palco, perché dobbiamo fare, abbiamo un momento, allora... Eh, ci è piaciuto molto vedere Cooperlo e Renzi, ospiti di Fabio Fazio in queste settimane. La trasmissione di Fabio Fazio è una trasmissione bellissima che tutti noi guardiamo. Purtroppo essendo oggi il primo dicembre abbiamo come l'impressione che eh, Pippo non avrà anche lui la possibilità di raccontare la sua campagna elettorale eh, da Fazio. Eh, ed è un peccato, a meno che non ci voglia evitare sabato 7, nel qual caso noi siamo felicissimi, Pippo sarà felicissimo di accettare. Quindi eh, ci siamo detti, se eh, Civati non va da Fazio, portiamo Fazio da Civati. Signore e signori, appena i tecnici scoprono l'altarino, è veramente un altarino, tra l'altro tecnologico, lo vedrete, ma è veramente un altarino, ci siamo quasi, io ho detto signori e signori senza accorgermi che i tecnici in realtà, giustamente, stavano ancora tecnicando, non so se riconoscete la poltrona, i più astuti tra di voi stanno facendo un'idea di cosa sta per succedere, ma vi stupiremo. Signore e signori, io non sono Filippa Lagerbach...